e lo spirito del secolo nel senso che se l'Ottocento è l'epoca delle rivoluzioni Bakunin è il più grande rivoluzionario di quell'epoca rivoluzionari famosi come lui forse ce n'erano un paio potremmo dire Mazzini sul piano teorico e Garibaldi ma sono due rivoluzionari in cui le contraddizioni diventano persino più grandi della loro storia potremmo dire rivoluzionari che si sono sputtanati Bakunin cazzate ne ha fatte tante ma tutte queste cazzate completano il lato umano, non, eh, no, non, intaccano, non intaccano il suo rigore di rivoluzionario. Ci sono due o tre nodi nella storia di Bakunin, questi due o tre nodi sono il grande momento rivoluzionario del, del 1848, quando lui prende delle rivoluzioni sociali ma ancora tutte legate all'idea nazionalista e lui stesso ha un'idea che possiamo definire panslavista se non proprio nazionalista e la trasforma in qualcos'altro, in un'idea che oltrepassa le nazioni, che oltrepassa eh, i confini. Un altro nodo fondamentale è il contrasto con Marx, quindi lo sfascio del, della prima internazionale, uno sfascio che secondo me paghiamo ancora ora. Il terzo nodo apparentemente oh, un po' È, qualche... è il rapporto fra Bakunin e Necev, che opprime un popolo che tace, solo per la libertà, in tutto il mondo, sempre corso e senza l'ombra di un rimorso, solo per la libertà, ho rifiutato casa ed oro, ed il potere di lavoro solo. Libertà di un mondo che non la voleva, ma poi in catene la piangeva solo per la. Ho interrogato le fonti che parlano di Bakunin come se fossero dei testimoni viventi, viventi non sono più. Erzen è morto nel 1870 se non vado errato. Dostoevsky non ne parliamo. Eh, Riccardo Bacchelli che ha scritto un romanzo contro Bakunin. Ma in cui Bakunin è il protagonista, che si chiama Il diavolo al ponte lungo, a è scomparso ormai da decenni. Eh, testimoni diretti non ce ne sono più, però nelle fonti, anche letterarie, anche romanzesche, il personaggio di Bakunin prende sempre la mano a chi lo vuole descrivere. Bacchelli è un esempio chiaro, lui vuole ridicolizzare Bakunin e Bakunin ne esce comunque vincente come personaggio. Cioè, la grandezza di Bakunin dialoga a tu per tu con, il, con chi lo descrive. La, la storia di Bakunin è una storia collettiva, ma è una storia collettiva d'amore. Riesce veramente ad attrarci, insegna veramente che la rivoluzione non si fa per rancore, ma si fa per amore. Forse il grande inedito, la grande curiosità, che è una curiosità quasi da gossip, <ride> che c'è in questo libro... E che per la prima volta, a che mi costi, viene tradotta integralmente e pubblicata, in Italia intendo, una lettera che fa luce sui rapporti fra Bakunin e sua moglie Antonia. Dove eh, Bakunin, eh, come dire, parlando col suo amico Ogariov, un grande poeta a sua volta amico di Erzen, dichiara definitivamente una volta per tutti in maniera esplicita di chi è la vera paternità dei figli che portavano il nome di Bakunin, quali erano i suoi rapporti con Antonia, una lunga lettera che però è straordinaria perché pur essendo una lettera del tutto personale allarga a un'idea del rapporto fra uomo e donna di un'umanità, di una capacità di comprensione delle relazioni uomo-donna pur essendo un uomo del suo tempo che, che sfonda ogni, eh, ogni... ti fa innamorare per, com per come ne parla veramente spesso ci si schernisce nel dire no, che le grandi figure di rivoluzionari sono solo grandi compagni soprattutto anarchici, no? non bisogna trattarli come idoli un personaggio come Bakuni non può essere un idolo, è un uomo di enorme simpatia, che suscita grandissimo amore, dopodiché è anche un grandissimo cazzone, cioè fa errori umani e politici che non farebbe un ragazzino che entra per la prima volta in un collettivo al liceo. E però c'è una grandiosità c'è una capacità di muovere l'aria intorno a sé ma soprattutto di suscitare amore di, di, di, di essere credibile in tutto quel che dice di crederci davvero di, di stare davvero dentro la sua storia che ne fa un personaggio straordinario da raccontare in questo straordinario c'è tutto c'è il negativo e il positivo non c'è dubbio riposo all'ombra all'ombra cupescura Riposo all'ombra e alla paura Riposo all'ombra che si fa sempre più nera Inverno senza primavera Eppure c'è chi ancora lotta in questa stanza E c'è chi chiede, e c'è chi vuole Ora un raggio luminoso di speranza mi fa riposare al sole, mi fa riposare al sole.